Ciao, siamo Andrea Michele, stiamo frequentando un mini master all'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani e oggi abbiamo realizzato una pièce basandoci sul tema dell'arte astratta. La nostra opera è prevalentemente fatta in cioccolato al latte e cioccolato bianco. Abbiamo cercato di dare del movimento utilizzando delle sfere e montando i pezzi in posizione spazzata. Abbiamo cercato anche di utilizzare il meno possibile coloranti, soltanto e pochi punti per dare della luce e in modo sfumato. Ringraziamo e ciao! Ciao ciao!